Ragazzi, non è possibile. È tutta la sera che mi escono solo numeri bassi. È tutta la sera che ti lamenti. Sì, adesso è finito il tuo turno, tocca a me e ci divertiamo. Eh? No, no, no, non è finito il mio turno. Io voglio continuare a giocare con un dado che non abbia queste facce triangolari. Voglio un nuovo dado dalle facce esagonali, pentagonali e che continui ad avere tutti i vertici uguali. Ma insomma, cosa intendi con vertici? I vertici sì. sono punti, sono sempre tutti uguali. Ma sì, dai, hai capito? Quello spazio delimitato da tutte le facce che hanno quel vertice in comune. Ma sì, ma allora intendi l'angoloide. Sì, esatto, l'angoloide. Va bene, va bene. Adesso lo costruiamo. Iniziamo dal primo caso in cui tutte le facce sono esagonali. Sappiamo che per ogni angoloide ci servono almeno tre facce. Quindi iniziamo a vedere tre esagoni. Possiamo notare, guardando lo sviluppo, che... La somma degli angoli è esattamente 360 gradi, quindi fa un angolo giro che è piano, perciò il nostro poliedro non si svilupperebbe nello spazio, rimarrebbe piatto. Proviamo allora a vedere cosa succederebbe se le facce fossero tutte dei pentagoni regolari. Con tre facce nello stesso angoloide otterremmo il dodecaedro, che è un dado che abbiamo già e quindi non ci interessa. Rimane allora il caso in cui ci siano sia facce pentagonali che facce esagonali. Sappiamo che nell'angoloide ce ne devono essere almeno 3 e che per ogni scelta delle facce, con quattro facce la somma degli angoli supererebbe i 360 ⁇ e quindi non funzionerebbe. Rimangono allora soltanto due casi. Un primo caso in cui abbiamo due facce esagonali e una pentagonale nello stesso angoloide e un secondo in caso in cui abbiamo due facce pentagonali e una esagonale. Quindi in entrambi i casi possiamo costruire il dado. Non è detto, perché questa è una condizione necessaria, ma non sufficiente, affinché si possa costruire. Per verificarlo dobbiamo provarci. Per esempio, nel primo caso, questo è l'angoloide. Come questo? Sì, esatto. Quindi, il primo caso si può costruire. Proviamo a fare il secondo. Proviamo allora a vedere lo sviluppo piano di questi angoloidi. Nel primo caso, la somma degli angoli fa 348 gradi, perciò mancano 12 gradi a fare un angolo giro. Perché te lo stai segnando? Beh, perché finora 360 gradi è stato un punto di riferimento per capire se l'angoloide fosse possibile da costruire oppure no. Allora potremmo dargli un nome. Chiamiamolo deficit angolare. Va bene. Quindi, nel primo caso, il deficit angolare è di 12 gradi. Nel secondo caso, la somma è 336 gradi. Perciò il deficit angolare è di 24 gradi. Ma questo a cosa potrebbe servirci? Non lo so. Proviamo a vedere che cosa succede con i dati dei dadi che abbiamo già. Questo è il tetraedro, ma è un po' piccolo e non capiamo molto, quindi proviamo a vederlo più grande. Vediamolo da qua. Ha quattro vertici uguali e questo è un suo Ha solo triangoli equilateri come facce e ne ha tre. Quindi, guardando lo sviluppo piano, possiamo vedere che ha come deficit angolare 180. Gradi. Questo è un cubo ha 8 vertici e il suo angoloide è composto da tre facce quadrate. Quindi il suo deficit angolare è di 90 gradi. Questo invece è l'ottaedro e ha solo 6 vertici. Il suo angoloide ha come facce triangoli equilateri e ne ha esattamente 4. Quindi possiamo vedere come il suo deficit angolare sia di 120 gradi. Guardando il dodecaedro, possiamo vedere che ha 20 vertici e ogni suo angoloide, come abbiamo visto prima, ha come facce dei pentagoni regolari, e ne ha esattamente 3, quindi il suo deficit angolare è di 36 gradi. Rimane solo più licosaedro. Possiamo vedere che ha esattamente 12 vertici, e ogni suo angoloide è composto da 5 facce che sono dei triangoli equilateri. Perciò, il suo deficit angolare è di 60 gradi. Ecco la tabella completa! Ehi, guarda! I deficit angolari sono tutti divisori di 360! Brava, è vero! E se proviamo a dividere 360 per i deficit angolari, otteniamo esattamente la metà dei vertici. Guarda! Quindi... quindi se moltiplichiamo il deficit angolare per il numero dei vertici, otteniamo sempre 720 gradi. Già, ma solo perché gli angoloidi sono tutti uguali. Di fatto, stiamo dicendo che la somma dei deficit angolari di tutti gli angoloidi è sempre 720 gradi. Questo è il teorema di Cartesio. Che bello! Ma ora cosa ce ne facciamo? Con questo teorema possiamo determinare il numero di vertici dei nostri solidi. Infatti, il primo dovrà averne 720 diviso 12, cioè 60 vertici. Il secondo, invece, ne dovrà avere 720 diviso 24, cioè 30 vertici. Poiché in ogni angoloide dovrà comparire solo un esagono, ai lati dell'esagono ci dovranno essere solo facce pentagonali, in questo modo. Ma se poi ad ogni vertice che e già in comune a due facce pentagonali aggiungessimo un esagono, otterremmo dei vertici in comune a due facce esagonali e a una pentagonale. Quindi il secondo non possiamo costruirlo e l'unico dado che possiamo fare con questa ipotesi è quello con due esagoni e un pentagono in ogni angoloide. Quindi questo non si può costruire. Ah, fico! E se invece volessimo sapere qualcosa di più sugli spigoli? lo vai a cercare, ormai è temporeggiato abbastanza e da dove ce l'hai è arrivato il momento della tua fine.